Ah, io? Ok. Ciao. Ah, noi ci siamo già salutati. Sì. Eccomi qua. Vi devo dire che mi ha fatto un piacere straordinario andare in giro, a vedere che splendido posto è questo, che comunità fantastica. Mi tolgo la mascherina perché non so parlare con la mascherina. Ma... e Quindi siete, siete fortunati parecchio, sapete? Avere, delle, avere questo posto dove vi vedete tra voi e avere queste persone che sono, niente, definirle cose bravissime, che vi vogliono un bene straordinario perché comincia tutto da lì, eh? comincia dal loro affetto e anche dall'affetto che vi sapete dare tra voi, quindi questo posto appena uno entra eh, niente, capisce subito che c'è un calore, un amore straordinario qui dentro. E da lì partono tutti, parte la vostra, come dire, il vostro, la vostra educazione, il vostro apprendimento, il vostro divertimento, perché senza divertimento no, le cose non rimangono in testa. Quindi, bravi, bello, grazie per avermi invitato oggi. Inizio io chiedendo, secondo lei, i ragazzi come fanno senza un punto di riferimento? Come faranno a trovare um, la loro strada nella vita? Perché ad esempio io e loro siamo stati fortunati ad avere questo posto, ma ci sono molti quartieri a Roma e in Italia che non ce l'hanno? Eh, eh, sì, è una domanda molto una domanda molto profonda perché in effetti quello che, quello che ora parlo come, come, dire, come governo, come Presidente del Consiglio quello che dovremmo fare è investire molto di più su questo, creare tantissimi punti luce, portare, eh, portare di più e questo abbiamo cominciato a farlo, è portare di più lo sport nelle scuole fare della scuola stessa una comunità quindi avere il tempo pieno a scuola è quello che quello che continuiamo a dire, insomma, è che bisognerebbe che una volta finito l'orario scolastico eh, le ragazze e i ragazzi potessero tornare a scuola, stare aperti il pomeriggio per fare molte attività come fate qui. Quindi, su questo, tra l'altro, questo governo qua ha investito moltissimo, quindi sono state ora è stato destinato una somma molto grande di tanti miliardi per la creazione delle palestre nelle scuole per il tempo pieno quindi insomma la situazione sta migliorando perché perché piano piano eh, tutti noi i grandi hanno cominciato a capire che voi siete al primo posto e quindi eh, beh, questo non voglio fare un discorso mi fermo qui aspetto le domande Basta. Grazie. E grazie, adesso vorrei passare la parola a Va bene. mio compagno. Ah, buongiorno, so, mi chiamo Alessandro, ho 12 anni e io volevo chiederle eh, da piccolo cosa voleva fare da grande, che lavoro voleva fare? Ah, eh. Ma guarda, da piccolo, da piccolo, io piccolo, piccolo, diciamo quello che mi ripeto, non vi dico quello che volevo fare quando avevo 5 anni, perché, ma quello che volevo fare quando avevo da, da 11-12 anni fino a 20-21, mi sarebbe piaciuto essere un atleta, quello che mi piaceva di più era fare sport e possibilmente essere un bravo giocatore di pallacanestro. Allora, immediatamente ho visto, mi hai guardato le gambe, perché effettivamente uno si chiede ma come mai come potevi mai nella tua testa avere l'ambizione di diventare un grande giocatore di palaganestro se sei così basso? Allora, faccio una premessa, all'epoca eh, la mia altezza andava benino per certi ruoli, come quello del playmaker, ecco. però per il resto no. Comunque è una delle tante cose che ho provato e non è andata bene, però mi sono divertito tantissimo nel frattempo. Questa è stata una cosa, una, una cosa che volevo diventare all'epoca. Poi, poi non è che mi sono reso conto piano piano che non è tanto quello che vuoi diventare importante, ma è quello che sei. E l'esperienza più importante è ora, è quello che stai facendo. La cosa più importante è sempre quello che stai facendo in quel momento. E, ed è, è essenziale che uno si senta, uno una, si senta, come dire, pienamente coinvolto da quello che sta facendo, la cosa che, che fa dispiacere è quando invece uno, e mi è capitato tante volte, eh, quando invece uno, per questo me ne sono accorto non si sente più interessato da quello che, che fa, da dove si trova, dalle persone che vede ecco questi sono i momenti che secondo me voi forse, probabilmente, probabilmente ne avete meno perché siete più giovani e perché siete più entusiasti, e questi qui in un certo senso vi aiuta molto, ma ricordatevi che sognare va bene perché uno alla fine ci sono certe cose che piacciono di più e con cui uno si identifica, essere un grande atleta mentre corri per esempio fa piacere pensare a queste cose, però quello che conta è oggi, ora. Grazie. Volevo, aspetta, no, volevo ma... chiederle anche le ultime due cose, eh. Eh, che, strade, cioè, che scelte hai fatto per arrivare fino a qui? Ah eh. Allora guarda, in, in, realtà, in realtà di scelte io ne ho fatte pochissime, in realtà quello che dicevo prima, l'esperienza che tu stai vivendo ora, cercare di fare tutto quello che ti capita al meglio possibile io ho avuto un, uno dei pochi messaggi, insomma, che ho avuto da, da, dai miei, dai miei genitori, è che più fai bene le cose, più sei libero di scegliere o di non scegliere, perché poi la gente sceglie te. Questa è un po' la cosa che io mi ricordo sempre. E per cui io non è, devo dirti, non è che ho fatto piani, cose, ho fatto quello che mi piaceva e dove mi ho lavorato tanto, e mi sembrava di far bene, poi a un certo punto non mi sentivo più soddisfatto, ho cominciato a guardarmi intorno, ho fatto un'altra cosa e così via. E così via, capito? Quindi è importantissimo, se, almeno, secondo me, è ecco, importante quello che fai in quel momento. Lì devi ed è lì che vedi te stesso. Ce la fai non ce la fai? Se è una partita vinci, perdi. In un certo senso questa è quello, ma identificarsi con quello che fate è la cosa più importante. Eh, se vuole, cioè, volevo chiederle anche se può se vuoi dare un consiglio per, per la loro vita, no? Un consiglio? Per... per come si può dire? Eh, un consiglio da... Eh, per il futuro Nel futuro? No, per il loro futuro io Il loro futuro, se, poi voglio, l'ho detto cioè Cercate di... guardate, cercate di sempre pensare a quello che state facendo Farlo bene, divertirvi e l'altra cosa che è molto importante per chi cerca la strada, perché un po' tutti, tutti, anch'io la sto ancora cercando la strada, tutti quanti, ma è chiaro che più si è giovani, più questa ricerca è un po', è più difficile, perché non c'è una strada prima. Quindi il passato non vi aiuta e nello stesso tempo è meglio, perché avete, vedete il futuro, non avete tanti limiti. Però tutti quanti noi cerchiamo la nostra strada. Quello che è importante ricordarsi è è che voi siete la cosa più importante che avete voi stessi siete la cosa più importante quando voi prendete una decisione voi dovete sapere che siete voi quello che conta di più siete voi, se vi sentite bene, se vi sentite soddisfatti se vi sentite, come dicevo prima, identificati con quello che fate cioè coinvolti ci vuole, alcuni dicono, ci vuole grinta ci vuole passione io direi più che grinta, dovete cercare sempre di trovare le cose che vi fanno appassionare, vi fanno divertire. Ho oh, visto poche cose prima, ma tutti mi parevano molto appassionati quelli che ho visto intorno al tavolo. Eh. Alzavano un attimo gli occhi per vedere chi ero e poi ribassavano subito, insomma, eh. quindi il microfono. Mi quindi. Buonasera. Lorenzo, ho 16 anni e anch'io frequento questo posto da molto tempo. Una, la domanda che vorrei farle è, spesso la politica non parla degli argomenti che interessano? Giovani, come il futuro e l'ambiente che ci circonda. Vorremmo. Eh, guarda che non parla anche di cose che interessano tantissima altra gente oltre che i giovani. <ride> Quindi, comunque, scusa. scusa. Vorremmo un suo consiglio eh. su come farci sentire. Eh, il, eh, hai perfettamente ragione, dicevo un po' prima le stesse cose, la, la, la, effettivamente per tantissimi anni non si è capito che eh, i, giovani, eh, i giovani sono il futuro, questo mondo sta, tu, diciamo, sta diventando sempre più vecchio, che significa che i vecchi gli anziani sono tanti di più, sempre di più, ma bisogna capire che il futuro sono i giovani e, e sarà il mondo nel quale i giovani vivono, quindi da qui viene il clima, importantissimo, Finalmente questo si è capito, ora si sta, tutti i governi, stanno, tutti i paesi stanno investendo un'enorme quantità di fondi nel migliorare le condizioni climatiche, nel ridurre le emissioni e voi ci dite tutti i giorni che non è abbastanza, giustamente è fondamentale perché così già con tutte, diciamo, con tutte le manifestazioni che, e i richiami che ci fanno i giovani come avete visto i governi vanno lentamente su questo per cui figuriamoci se non ci foste quindi questa è una prima cosa che bisogna fare la seconda è investire sull'educazione sul futuro nei, in certo senso noi abbiamo avuto delle esperienze profondamente diverse rispetto a quelle dell'età vostra Insomma, il mio, la mia, come dire, la mia gioventù all'età vostra, io stavo in un paese che cresceva fantasticamente bene, c'era posti di lavoro per tutti, non c'era l'ansia, ecco, è cambiato tutto, ma è cambiato tutto non solo da noi, è cambiato tutto un po' dappertutto, per cui è diventata molto più importante oggi per il futuro l'educazione, i primi anni della vostra vita di relazione, la scuola, l'università l'apprendistato, il lavoro, la tecnologia, l'ingegneria, le scienze sono diventate molto più rilevanti e importanti e questo in un certo senso carica noi specialmente chi sta al governo di una responsabilità particolare perché dobbiamo, dobbiamo fare delle cose che non sono state fatte prima e le dobbiamo fare in fretta perché voi crescete rapidamente quindi, non è che, quindi bisogna farle in fretta e bisogna farne tante e su questo, diciamo, io l'ho detto il primo giorno addirittura nel discorso del, del governo al Parlamento, ho detto proprio queste cose qui, quindi l'impegno di questo governo c'è, ma non è solo il mio, è un po' tutti oggi hanno capito questo. Grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande, eccola, eccola, è arrivata. Grazie. E, allora, io, come, come ho sentito prima, mi chiamo Minata. Perché sono... <ride> ho 18 anni e sto quasi per finire il liceo. e Personalmente, ho anche un po' paura per il mondo di dopo. E volevo sapere un, il suo pensiero, oltre che da governatore comunque in Italia, ma anche come uomo. Eh, su quello che sta succedendo adesso soprattutto sulle decisioni da prendere sul, soprattutto per il presente perché parliamo molto del futuro ma non parliamo molto del presente di oggi e volevo sapere il suo pensiero soprattutto sulle decisioni da prendere anche per i giovani quindi cosa ne pensa lei sul fatto che comunque quando si prende una decisione quando si è in riunione il fatto che ci dovrebbero, dovrebbero essere presenti anche i giovani ma io adesso le faccio una legge proprio a caso anche il fatto anche del DDL Zanno il fatto anche di? Del DDL Zanno oppure delle scelte per um, i cambiamenti climatici proprio in generale ma più che da governatore, anche, anche da uomo da parte sua cioè vorrei capire di più Sì, è, è molto importante che le decisioni siano prese con, con, i, con i giovani io ho, questa cosa qui esattamente c'è stato una, una, una specie di Grande riunione prima del G20 sul clima a Milano che era, si chiamava Youth for Climate, i giovani per il clima e sono venuti 450 giovani da un po' varie parti del mondo che avevano lavorato prima in piccoli gruppi di lavoro e si hanno presentato i loro lavori e, e lì è stato chiarissimo che queste decisioni bisogna prenderle con i giovani che sono le persone più poi alla fine siete le persone che avranno più come dire, conseguenze da quello che succederà sul clima, sull'ambiente. Verissimo, questo. E infatti, abbiamo promesso che queste cose si devono fare con voi. E facendo... La ringrazio molto, la ringrazio molto. Ancora, devo dire, ammirato da quello che è stato fatto qui e da voi stessi. Da voi stessi. Siete bravissimi. Grazie a lei grazie, grazie soprattutto per la semplicità con cui ha voluto stare con i ragazzi, perché secondo me è il regalo più bello che... Grazie, ma sa, io sono così, non è che mi cambiano. No, certo. <ride>